Pochino sono scioccato, nel senso che tutto quello pochissimo che si era riusciti a sapere dell'universo Duncan non avrebbe mai fatto pensare a questa soluzione. Credo che possa dare l'impossibile, perché ha già dato l'impossibile. Come sempre dietro le battute di Popovic ci sono molti significati, uno dei significati è che non sono battute, non è una battuta che poi poi sia stato l'assistente di Tim Duncan in quegli anni, adesso però sarà molto interessante vedere facendo l'allenatore non con la maglia da giocatore ma in giacca e gravata o in tuta che sia, eh, cosa farà? Sono curiosissimo, curiosissimo anche se poi so già che non ne sapremo niente perché avrà tutto come tradizione della casa da dietro le quinte. Non so se me l'aspettavo ma era sicuramente una possibilità, credo che anche Popovic fosse attrezzato alla bisogna. Eh, la questione va un po' al di là della volontà del giocatore di giocare o non giocare vale fuori dall'NBA, vale a maggior ragione nell'NBA, è una questione che si può affrontare, magari non so se risolvere, ma affrontare o non affrontare, al momento direi che non viene affrontata quindi produce tutta una serie di rinunce che fanno parte appunto della difficoltà ormai di riuscire a combinare pezzi di attività che non stanno più così tanto facilmente assieme. È impossibile individuare una favorita perché stiamo parlando di squadre che non si sono mai viste giocare assieme. Metterle sulla carta è molto divertente, ma del tutto poco serio in termini di eh, possibilità di fare una proiezione. Eh, in più, credo che sia una questione di cominciare adesso a fare dei ragionamenti per i prossimi 3, 4, 5 anni, perché questo che arriva sarà il primo anno, la prima stagione meglio di una nuova era NBA. Ovviamente non mi sarei aspettato necessariamente che il in ha Nets, Uh, però uh, mi sembra evidente che il piano non è stato ideato nei dieci minuti prima della mezzanotte <ride> e, e quindi non mi sorprende il fatto che avesse ideato un piano a lunga gittata, uh, poi naturalmente dall'esterno non puoi sapere se ha scelto Inez, i Creepers, i Clippers, Deckers, i X o un altro. Uh, come eventualmente una coppia si incastra vuol dire tutto e niente. Paul e Harden il primo anno si incastravano, malissimo come caratteristiche ma benissimo in campo. Eh, poi non sappiamo che cosa sarebbe successo senza l'infortunio di, di Paul ma anche un'eliminazione alla settima in quelle circostanze contro Golden State significa una grandissima stagione gli stessi due giocatori la stagione successiva si sono incastrati peggio che mai in termini tecnici umani eh, però non è la chimica tecnica umana tra due giocatori che determina il risultato è sicuramente un motivo molto interessante in termini giornalistici però questo non è il gioco delle coppie ma è la pallacanestro e quindi come tale credo va presa e come tale L'interazione molto più ampia a 5, a 8, a 12, a 15 con gli allenatori, con i dirigenti, con l'ambiente determinerà il risultato. Allora te la allargo un po', qual è la squadra che invece ti incuriosisce di più? Se ce n'è una o più di allora, una? In termini di curiosità i Nets perché non li vedremo per un po'. Io credo che la squadra che è destinata a essere a un certo livello per tanto tempo si chiama Los Setup Skippers.